Benvenuti a Diventa l'Architetto del tuo 2019. E in questo workshop ovviamente parleremo di buoni propositi, parleremo di obiettivi in senso più ampio, obiettivi per il 2019. E li chiamiamo buoni propositi, che il nome è già un po' fuorviante perché buono, buon proposito a volte sembra quasi intendere che è un proposito ma non è qualcosa che si farà davvero. Invece cambieremo completamente il framework e guarderemo proprio i buoni propositi per il 2019, gli obiettivi che abbiamo con un'ottica un po' diversa, con una prospettiva più ampia. Quello che, che è il risultato di questo seminario, quello che è il risultato che io desidero ottenere è che voi, finito il webinar, abbiate tutte le carte in regola per raggiungere gli obiettivi che davvero vi sta a cuore raggiungere quest'anno. Quindi metterò tutto il mio focus e la mia attenzione proprio su questo obiettivo e chiedo a ciascuno di voi di scegliere proprio lo stesso obiettivo, quindi di, di imparare qualcosa che possa aiutare ciascuno di voi a raggiungere i, i vostri obiettivi, gli obiettivi che vi stanno a cuore per quest'anno. Io mi presento, sono Emanuele Fortunati, per chi non mi conoscesse, di professione faccio il coach e il trainer e in parole povere aiuto le persone a rendersi conto di quello che sono davvero capaci di fare e poi li aiuto durante il percorso da quando si rendono conto del grande enorme potenziale che hanno al raggiungimento di determinati obiettivi. Quello che faremo stasera è esattamente quello che faccio io con i, miei, con i miei clienti, ovvero lavorare su tre fronti. Il primo è smascherare tutte quelle aree nascoste dentro di noi, smascherare i motivi per i quali ancora non siete riusciti a raggiungere tutti i vostri obiettivi. La seconda, la seconda cosa che faccio con i miei clienti e che faremo stasera è quello di guadagnare chiarezza su quello che realmente desiderate raggiungere nella vostra vita, i vostri traguardi, i vostri obiettivi. In particolare per questo 2019, ma il discorso si può applicare a senso più ampio. Eh, perché diciamoci la verità, una volta che perdiamo tutti i pezzi, no, tutto quello che pensiamo di poter fare, tutto quello che pensiamo di meritarci tutto quello che crediamo di poter raggiungere, ottenere, una volta che perdiamo tutte queste cose, siamo liberi di, di sognare, liberi di, di dire ma cosa davvero desidero creare? A volte ci si rende conto che, che non lo sappiamo veramente, no? O che non abbiamo questa grande chiarezza, perché abbiamo sempre vissuto come dentro una scatola che ci siamo imposti o che in qualche modo siamo finiti dentro, e invece una volta che siamo fuori da questa scatola e possiamo permetterci di sognare alla grande, avere strumenti per guadagnare chiarezza sulla direzione che vogliamo prendere è essenziale, perché per farvi un esempio, un conto è dire voglio aiutare le persone come lavoro, magari come professione, che è sicuramente una cosa interessante, però vuol dire tutto e vuol dire niente. E mi rifaccio a me. Quando ho iniziato io pensavo proprio a questo, infatti non sono andato molto lontano. Un altro conto è dire però voglio aiutare le persone a esprimere il proprio potenziale, Vedete come abbiamo già ridotto un po' il campo, siamo diventati molto più precisi e se poi dicessi voglio aiutare le persone a esprimere il proprio potenziale tramite training e coaching, ecco che allora ho un obiettivo che è davvero preciso, che è molto chiaro e che mi darà una direzione ben precisa. Quindi abbiamo visto com'è importante imparare a guardarsi dentro e capire, smascherare i motivi per i quali ancora non si sono ottenuti certi obiettivi. Punto numero due fare chiarezza su quello che davvero vogliamo in modo di avere una direzione chiara e precisa e infine terzo punto è l'azione perché detto sinceramente uno può essere completamente privo di, di blocchi e di paure può avere una chiarezza incredibile su quello che vuole ottenere nella propria vita sui propri obiettivi però senza azione non si va da nessuna parte ed ecco perché l'ultima parte la terza parte di questo seminario sarà proprio mirata a guardare le azioni ovvero Due punti in particolare. Uno, come fare azioni che davvero sono in linea con i nostri obiettivi, quindi non disperdiamo l'energia e il focus. Due, come continuare a mantenere alta la motivazione, l'ispirazione, la determinazione per continuare a fare queste azioni, insomma, per non perdersi via dopo un po' di tempo. Ok? Quindi lavoreremo proprio su tre fronti e il seminario, il webinar si dividerà proprio in tre parti. Uno, cosa non funziona, come, quali sono i motivi per i quali non stiamo ottenendo certi risultati. Due, guadagniamo chiarezza su quello che davvero vogliamo ottenere quest'anno, gli obiettivi che vogliamo, su cui vogliamo focalizzarci quest'anno. Terzo punto, agire, agire, agire. <ride> che sensazione abbiamo detto, tutto quello che facciamo prima non serve praticamente a niente. Iniziamo con la prima parte. Prima parte abbiamo detto che cosa non funziona e perché. Ovvero, quali sono i motivi per i quali ancora non avete raggiunto tutti i vostri obiettivi. Quando penso a un obiettivo, la cosa che mi viene maggiormente in mente è questa curva. Vedete? Questa curva mostra una salita molto ripida e poi un precipizio che cade fino a quella che si chiama la Dead Valley, la valle della morte. Ok? Questa curva non, non l'ho inventata io, questa curva non l'ho inventata io, ma è la curva delle start-up. La maggioranza delle start-up che cosa fa? Cresce, cresce, cresce, cresce, cresce in fondi, in fondi, prendono soldi, prendono soldi, prendono visibilità, poi a un certo punto... Arrivano a un culmine, si inverte la rotta, precipitano, non riescono a vendere, non riescono a vendere, non riescono a vendere, la startup fallisce. Ok? Questa è la stessa cosa che succede a tutti noi. Quando abbiamo un obiettivo, qualsiasi sia l'obiettivo, è un po' come quando si inizia a uscire con una persona. All'inizio si vuole conoscere questa persona, c'è un'infatuazione, specialmente se ci si trova bene, allora c'è tanta passione, tanta energia, tanta voglia di conoscersi, si fanno cose insieme, si esce insieme e così via. Quello che succede è che proprio all'inizio, vedete, di quella curva c'è tanto entusiasmo, tanta voglia di fare, tanta voglia di, di, di mettere proprio energia, passione, determinazione. Poi a un certo punto, come è normale, quando l'infatuazione passa, la curva inizia, inizia a scendere, no? E quello che succede normalmente sono due possibilità. Uno, crolla proprio alla fine, ci si accorge che quella persona non fa per noi e quindi si, si lascia, si, si smette di uscire insieme. Alcuni magari vanno avanti lo stesso, però è un altro discorso. Diciamo quando uno si accorge che insomma, sta uscendo con una persona che non è quella giusta per lei o per lui, lascia. L'altro caso è che invece cioè, questa curva va in alto, poi scende un po' l'infatuazione, però si scopre che sotto c'è qualcosa di più profondo, che può essere amore. E a questo punto la curva assume un, una, un andamento diverso, no? Passione, passione, passione, finisce questa, questa passione, l'infatuazione, si scende un po', però poi ci si scopre che c'è l'amore ed ecco che pian piano ci si stabilizza e poi ci si risale, no? Si risale insieme, in una storia d'amore si, si inizia a crescere insieme poi si fa qualcosa di, di più grande e, e si evolve la cosa. Perché vi dico tutto questo, vi parlo di start-up storie d'amore? Perché... Creare obiettivi è la stessa cosa, no? raggiungere obiettivi è la stessa cosa. Quando hai un obiettivo all'inizio hai un entusiasmo che è a palla, è a manetta, hai proprio voglia di lavorarci, lo sogni ad occhi aperti. Se ad esempio una persona vuole, vuole perdere 20 kg, all'inizio si farà un sacco di piani, si iscrive in palestra, inizia ad andare in palestra 4, 5, 6 volte a settimana, cerca il personal trainer, cerca il nutrizionismo, sta, inizia a guardare video su YouTube e c'è proprio questo entusiasmo iniziale, no? Poi però a un certo punto questo entusiasmo si abbassa e allora una persona si ritrova a, a diminuire le volte in cui va in palestra, si, inizia, si ritrova a sentire tanta fatica, inizia, iniziano a salire i dubbi, ma perché mi sto mettendo a perdere questo peso, ma perché faccio questa cosa. Ed ecco che, che scende, scende, scende, finché abbiamo visto, alla fine si, si molla l'obiettivo. La realtà dei fatti è che è normale che ci sia una discesa, non si può sentirsi sempre pompati, presi bene, pieni di entusiasmo durante tutto il percorso che porta a raggiungere un determinato traguardo. Ma non si può pensare di essere sempre super illuminati e gioiosi e pieni di vita durante tutto il percorso verso un obiettivo. Però quello che si può fare è fare in modo che non ci sia quel precipizio, ovvero che dopo l'entusiasmo iniziale ci sia comunque qualcosa che ci dà abbastanza forza, energia e determinazione per andare avanti, ok? Quindi che cosa che cos è importante di tutto questo discorso? Due cose, uno è che è normale avere un calo soprattutto emozionale, due che però c'è un modo assolutamente di invertire la rotta, ovvero c'è un modo per far sì che Invece che passare da emozioni come entusiasmo, gioia, energia, voglia di fare, passare da quelle emozioni a passare a emozioni come invece la tristezza, la non voglia, l'ansia, la paura, il dubbio, e quindi trovarsi poi a procrastinare, a mollare l'obiettivo, c'è il modo di invertire la rotta. E infatti, non l'ho detto all'inizio, forse l'avrei dovuto dire, tutta la differenza la fanno le emozioni. Perché qua l'assunto qual è? Che... Un obiettivo è tanto più facilmente raggiungibile quanto più sarà capace di suscitare in te emozioni funzionali alla sua, a, al suo raggiungimento. Che altro che non vuol dire che una volta che hai finito questa fase di infatuazione forte all'inizio, l'obiettivo sarà comunque in grado di suscitare in te emozioni che sanno ispirarti, motivarti e spingerti fino alla fine. Ok? Ecco che se vogliamo raggiungere un obiettivo, dobbiamo fondamentalmente capire perché avviene questa inversione, ovvero capire perché c'è un punto in cui le nostre emozioni si invertono e passano da emozioni che hanno la capacità di tirarci su, di spingerci, a emozioni che invece ci fanno, ci fanno un, un po' crollare per terra. Okay? Il nome del gioco è proprio quello, capire il motivo del perché avviene questa inversione, in modo che questa inversione fondamentalmente non avvenga, non avvenga più. Abbiamo detto, è importante capire il motivo del, del perché avviene questa inversione, che poi fondamentalmente vuol dire il motivo del, per il quale perdiamo interesse. Il motivo è molto semplice, è uno, è unico ed è lo stesso per tutti. Ed è tanto banale ma quanto reale. Cioè, la sola causa del perché i tuoi obiettivi non raggiungi i tuoi obiettivi è che i tuoi obiettivi non rispecchiano quello che realmente desideri, ovvero quello che ti sta a cuore ottenere, raggiungere, creare, realizzare nella tua vita. Lo ripeto perché questo è proprio il punto fondamentale di tutto, di tutto il webinar. Il motivo solo e unico per il quale non raggiungi i tuoi obiettivi è che essi in qualche modo non riflettono quello che realmente desideri ottenere nella tua vita. È come proprio per una storia d'amore, no? Se a un certo punto ti accorgi che l'altra persona non è quella giusta per te, non è la, la persona che desideri, non state creando insieme la relazione che desideri, la relazione farà fatica ad andare avanti. Si può lo stesso portare avanti, ma con una fatica incredibile e sicuramente non è una relazione che ti rende pieno, piena, piena di gioia. Eh, insomma, avete capito cosa vuol dire. Ora, la domanda che segue è ma perché mai dovrei? formulare, definire, inseguire obiettivi che non sono quello che, che desidero davvero. Cioè, è una cosa sembra un po' da, un po da stupidi, no? E in realtà, purtroppo, succede sempre e succede perché tutti noi abbiamo delle paure. Sono le nostre paure a condizionare fondamentalmente la nostra vita. Quindi noi desideriamo certe cose, poi però subentrano delle paure che possono essere più o meno visibili. Uno può aver paura e non rendersene conto, questo è il grande problema. Quando però subentrano queste paure e consciamente o inconsciamente, quindi senza accorgersi, iniziamo ad alimentare queste paure mettendo l'attenzione e l'energia su queste paure queste paure so, fondamentalmente fanno sì che stiamo alimentando emozioni negative, ovvero ci ritroviamo in un circolo di apatia, non voglia Uh, non voglio di fare, stress, oh mio Dio, e così via, no? E, e ripeto, il problema più grande è che queste paure sono, ci sono spesso ignote. Per questo che hanno il potere di agire e hanno il potere di catturare la nostra attenzione e di deviarci da quello che vogliamo ottenere nella vita, ok? Quindi fondamentalmente ehm, il gioco è andare a vedere quali sono le paure per le quali non stiamo... Davvero eh, formulando, definendo, non stiamo davvero inseguendo obiett gli obiettivi che desideriamo perché abbiamo detto che la causa sola, fondamentalmente, per cui non otteniamo certi obiettivi, che essi non riflettono quello che desideriamo davvero. Va bene? Ritorniamo, facciamo un esempio molto semplice. Se io eh, voglio perdere 20 kg, ok. Che paura può nascondere questo obiettivo? Che magari io non voglio realmente perdere 20 kg, ma ho paura di non piacere, di rimanere solo, quindi inizio ad assumere, oddio, ma se non perdo questo peso rimarrò da solo, nessuno mi, nessuno mi vorrà, no? Ho paura magari di non essere accettato, ho paura del giudizio degli altri, ho paura di ammalarmi. Ed ecco che qual è magari il vero desiderio che ho nel mio cuore? Il mio desiderio non è perdere 20 kg, il mio desiderio è di stare bene con me stesso. Il mio desiderio, quello che voglio è trovare una persona che mi ami per quello che sono, ma la paura, ecco, che il mio peso di, sia di troppo, mi spinge a voler perdere peso. La paura, no? Di non poter piacere per via del mio peso, mi spinge a voler perdere il peso. E cosa succede? Succede che all'inizio avrò una grande voglia e motivazione perché mi immagino magro, atletico, super potente, motivazione, motivazione. A un certo punto però, quando questa motivazione, questo... Eh, questa gioia, potenza iniziale se ne va tutto quello che, che succede dentro di me è che la paura inizia a dirmi, vedi sei troppo grasso non vai bene nessuno ti vuole nessuno ti vuole ti ammalerai e questo inizierà a suscitare per me emozioni come l'ansia oddio devo andare in palestra ma non so se ce la faccio oddio ieri ho saltato palestra adesso oddio non perderò mai questi chili oddio oddio devo andare ancora in palestra no. Vedete quello che succede, che dal dire, wow, vado in palestra, perdo peso, che voglia, sono un atletico, sono fighissimo, al dire, oddio, cosa sta succedendo, vabbè, forse continuo domani, il mese prossimo, oddio, mollo tutto, ok? Quello che succede è che a un certo punto si ha questa inversione, ovvero inizio ad alimentare la paura invece che alimentare il desiderio, invece che alimentare quello che desidero realmente creare. E voglio raccontarvi in questo senso la, una, una storia mia personale e da, quando, da quando mi ricordo quindi da quando ho coscienza di me ho sempre voluto fare l'artista ho sempre amato l'arte mi piace guardarla mi piace ricercarla ma ho sempre voluto fare arte perché a me piace esprimere me stesso come a tutti e a volte lo faccio scrivendo a volte lo faccio parlando comunicando però non riesco sempre a comunicare quello che ho dentro con questi, con questi mezzi. A volte ho proprio bisogno di dipingere. Ecco, per me dipingere è un modo di esprimere quello che ho dentro e che non riesco a esprimere a parole. Ed è sempre stato così per me. Quindi il mio desiderio più grande è sempre stato quello di raccontare parti di me con l'arte, quelle parti che non riuscivo a raccontare a parole. E in particolare un, un anno, eh, ho deciso di prendermi un anno sabbatico per concentrarmi completamente sull'arte. E cosa ho fatto quindi? Per avere tutte le carte in regola ho lavorato veramente tantissimo per un anno. Ho messo da parte abbastanza i soldi per avere nove mesi, un anno, senza dover lavorare e poi ho detto, bello, adesso posso lanciarmi su questo progetto. Ho affittato uno studio, avevo i colori, le tele, tutto in linea. Il progetto che volevo fare in quest'anno era quello di raccontare eh, le emozioni che le persone suscitano in me quindi di fare ritratti, però ritratti che catturassero un po' le emozioni che la persona che io vedo suscita in me. Che cosa ho fatto? È subentrato ovviamente la paura, la paura di non essere capace, la paura di non essere apprezzato, la paura del giudizio degli altri. Quindi questa paura cosa mi ha spinto a fare? A dire, guarda Emanuele, tu vuoi fare questi ritratti, però non hai le skills, no? Ti ricordi quando eri piccolino eri proprio scarso a disegnare, anche adesso non è che sei un fenomeno. Inizia dalle basi, inizia dall'ABC. E allora cosa ho fatto? Ho iniziato con dei corsi di pittura base, ho iniziato a seguire dei libri dove facevo i tratti, le linee, le figure basi. Tutti i miei obiettivi erano entro due mesi disegnare un paesaggio, questa settimana l'obiettivo è disegnare quella natura morta, eh, entro due settimane l'obiettivo è fare la riga perfetta con quel tipo di pennello e così via. Quindi tutte le mie azioni erano volte a migliorare me stesso, le mie skills, ma in modo disfunzionale, ero compulsivo. E facevo tutte cose che, uno, mi annoiavano a morte, quindi non avevo proprio più voglia di farle a un certo punto, due, mi facevano perdere un po' la passione di quella che era l'arte, tre, erano completamente lontane da quello che volevo io, ovvero comunicare le mie emozioni. E quindi cosa è successo? Che a un certo punto ho avuto il crollo. A un certo punto i soldi iniziavano a finire, mi sono accorto che non avevo fatto neanche un ritratto, sono andato giù in depressione, e quello che è successo è che sono dovuto tornare a lavorare io anche ho anche dovuto lasciare l'arte per anni. E per me è stato, è stato come, come non poter vedere un figlio per, per anni. La sensazione è stata proprio quella. E, e ci ho messo tanto poi a riprendere a fare arte. E vi, raccon vi ho raccontato questa storia proprio per mostrarvi come la paura sia subentrata, una paura della quale non mi ero reso conto di avere, la paura di non essere capace, la paura di non essere all'altezza, la paura neanche di potermi meritare di, di fare una cosa che mi piace, è subentrata, subentrando questa paura mi ha spinto a fare azioni che non erano in linea con quello che era davvero il mio obiettivo, è subentrata la noia, lo stress, l'ansia di dover fare bene, di dover riuscire e quella alla fine poi mi ha portato a mollare completamente. Ecco perché quello che è successo è che c'è stata questa inversione, finché ho mollato, ho mollato per anni. Quello che faremo allora, allora ora è quello proprio di andare a scovare le paure che ti stanno frenando e ti stanno impedendo di raggiungere i tuoi obiettivi lo faremo in un modo in un modo molto semplice con un esercizio quello che chiedo a ciascuno di voi è di prendere carta e penna un ipad quello che usate solitamente per scrivere e scrivere una lista di buoni propositi o di obiettivi che avete per il 2019 se già ce li avete scrivete quelli se ancora non ce li avete scriveteli al momento insomma Scrivete una lista di obiettivi, buoni propositi che avete per il 2019. Vi lascio 2-3 minuti. Buona fortuna. No, è molto semplice. Ancora qualche minuto, continuate a scrivere la lista di obiettivi, di buoni propositi che avete per il 2019. Ancora un minutino. Ok, eh, se ci siete bene, se non ci siete eh, bene uguale, nel senso che se hai trovato, se qualcuno di voi ha trovato difficoltà a scrivere almeno 4-5 obiettivi, buoni propositi per il 2019, questo è già un segno che ci sono delle paure in atto, no? Paura magari di non avere abbastanza tempo per, per i propri obiettivi, paura di, di non avere i soldi o le opportunità. Paura che le circostanze possano in qualche modo influenzare la tua vita, i tuoi obiettivi e, e così via. Paura anche, le, una delle paure più profonde, che però abbiamo tutti, è paura di non meritarti no? di poter raggiungere determinati obiettivi. Ad ogni modo, quello che, quello che andiamo a fare ora è smascherare proprio queste paure, alcune delle paure, perché. Ovviamente è un discorso che può andare in profondità all'infinito, no? Ci sono come dei livelli dentro di noi, ogni paura nasconde qualcos'altro, no? Nasconde qualcosa, nasconde qualcosa, più si va in profondità e più si è liberi da queste paure, nel senso che meno queste paure hanno un effetto su di noi e meno andranno a suscitare in noi emozioni negative, ovvero emozioni come l'ansia, lo stress, il non sentirsi a proprio agio, il sentirsi inadeguati e così via. Però anche smascherando eh, il livello... Più superficiale, comunque si trae un buonissimo beneficio perché ci si rende conto di come queste paure veramente eh, ci mettono in situazioni, in dinamiche, ci spingono a fare azioni che non vanno realmente in direzione dei nostri obiettivi e della vita che vogliamo, che vogliamo creare, realizzare, ma da ci portano a tutt'altra parte. Per andare a smascherare queste paure, lo faremo a partire dal, dal modo in cui avete eh, formulato e definito gli obiettivi perché il modo in cui scriviamo i nostri obiettivi, il modo in cui formuliamo i nostri obiettivi, solitamente, anzi, sicuramente e solitamente, rivela tantissimo quello che sono le nostre paure. Lo andremo a fare guardando quali sono i tre errori principali che si fanno nella formulazione di obiettivi e ognuno dei quali maschera appunto eh, determinate paure, determinate insicurezze che ci portiamo dentro di noi. La prima cosa che andremo a guardare è se... Avete razionalizzato, sminuito, modificato, tagliuzzato, compresso o allargato eh, i vostri obiettivi. Ad esempio, se io voglio una Ferrari, non chiudo gli occhi, e mi immagino che guido questa testa rossa, mi sento proprio così bene. Questo è il mio obiettivo, io voglio una Ferrari, però se ho scritto nel 2019 voglio cambiare macchina, capisci che ho molto ridotto il mio obiettivo e magari l'ho ridotto perché ho paura di non avere abbastanza soldi, ho paura di non potermela permettere, ho paura del giudizio degli altri, spendere tutti quei soldi solo per una macchina e così via. Per farvi un esempio personale, il mio, il mio sogno, il mio obiettivo è quello di portare, di fare training in palazzetti dello sport, quindi con 5-6 mila persone. Se chiudo gli occhi proprio sento l'energia, sento la vibrazione questo è quello che mi ispira quello che che davvero mi, mi dà la motivazione di andare di andare avanti no e di lavorare su questa cosa su, su questo obiettivo sul coaching il training però se io formulassi entro il 2019 o oh, anche generico io voglio avere, eh, fare training sto sminuendo lo sto modificando no peggio ancora se dicessi voglio fare training da 100 persone perché ho paura di, di non avere i mezzi per arrivare là, ho paura di impiegarci troppo tempo, ho paura di perdere, eh, di perdere la voglia prima di arrivare là e così via. Quello che allora chiedo a ciascuno di voi è guarda gli obiettivi che hai scritto, magari in modo più distaccato possibile, no? prendili così, eh, leggili e guarda se in questi obiettivi hai tentato di razionalizzare, sminuire modificare, comprimere in qualche modo, eh, in qualche modo eh, i tuoi obiettivi. Ecco, a volte uno può anche allargare un obiettivo. Eh Magari il mio obiettivo che mi sta nel cuore è avere 10 clienti come coach, però siccome ho paura che questi non mi porteranno abbastanza soldi o ho paura che co così di non sentirmi abbastanza capace e bravo come coach, magari come obiettivo scrivo avere 100 clienti come coach, anche magari 20 e poi fare tutte azioni che non sono in linea col fatto di poter servire davvero pienamente questi 10 clienti perché magari 20 poi non ho abbastanza tempo ed energie per tutti. Ok? Quindi guardate questa lista e semplicemente ciascuno di voi guardi se in qualche modo ha compresso, razionalizzato, sminuzzato l'obiettivo. Lascio un paio di minuti perché se si nota, si nota proprio al volo. Basta pensare... Che cosa davvero voglio e guardare che cosa ho scritto. E poi chiediti di che cosa ho paura. Che cosa sto assumendo? Assumo di non essere capace? Assumo di non avere abbastanza soldi? Assumo che è impossibile nel 2019? Quindi che paura ho? Lascio un paio di minuti. Ovviamente eh, non deve essere estremo il cambio di obiettivo, eh? Eh, la paura può agire in modo molto tenue, in modo subdolo, quindi eh, io ho fatto l'esempio del coaching e della Ferrari che era un po' estremo, però potrebbe essere che il mio obiettivo sia quello di avere 10 clienti e magari scrivo, penso, Dio, 10 clienti, ne ho solo uno, scriviamo 5, va che magari ecco, è più alla portata di mano. Eh, ovviamente poi se io punto a 10, male che vada, ne ho 5 comunque. Se punto a 5, male che vada, ne trovo uno solo. Ecco, quindi eh, non deve essere un, uh, un caso estremo per forza, però semplicemente guarda e osserva quello che hai scritto. E se non viene fuori niente va bene comunque, non è, deve esserci per forza una modifica. Oh? Puoi anche aver scritto obiettivi perfettamente in linea con quello che vuoi. Bene, ancora qualche secondo... Ok, andremo ora a guardare un altro, un altro errore di forma nella definizione degli obiettivi che nasconde altre paure. Eh, questo errore di forma, che si fa spesso e che poi purtroppo alimenta certe emozioni non funzionali ai nostri obiettivi, quindi emozioni che, davvero, che non ci stimolano davvero a raggiungerli, è eh, scrivere il come invece che il cosa. Io desidero una casa nuova, però come obiettivo scrivo voglio un mutuo. Io, questo è il mio obiettivo personale, voglio scrivere, eh, voglio scrivere, no, voglio correre 100 km nel deserto a ottobre, però, però scrivo come obiettivo al, allenarmi duramente per, per raggiungere i 100 km ad ottobre. Ecco che nonostante ci sia in questo obiettivo i 100 km, la realtà è che tutto il focus, tutta l'energia, tutta l'attenzione cade sul fatto che devo allenarmi duramente. Ora, cosa pensiate che possa stimolarmi di più? Il chiudere gli occhi e vedermi a correre nel deserto, a fare questa esperienza di crescita anche personale, perché stare da solo 12, 13, 14 ore nel deserto, con niente se non me stesso, è questo quello che desidero, mi, mi ispirerà di più questo, o mi ispirerà di più pensare a quanta cavolo di fatica devo fare per riuscire a sostenere 100 km di corsa nel deserto, e qual è? La paura, ad esempio, che nasconde il formulare un obiettivo così, la paura di non essere pronto per correre 100 km, la paura di non essere all'altezza, la paura di, di, di cosa succede se poi non ce la faccio il giudizio degli altri, quanti soldi, tempo ho sprecato, tutte queste paure. Ecco, eh, ripeto, il secondo errore che si fa sempre, che dipende anche questo da delle paure, è focalizzarsi sul come si pensa di poter raggiungere un determinato obiettivo invece che focalizzarsi, quindi definire e formulare l'obiettivo scrivendo che cosa vuoi realmente. Ancora, voglio una casa ma scrivo, eh, aprirò un mutuo. Quindi guarda, guarda la lista, ciascuno di voi guardi la lista e si vede subito se quello che avete scritto rispecchia quello che davvero desiderate quindi il cosa, il fine ultimo il risultato ultimo che volete ottenere oppure un mezzo no? che, quella che pensiate sia la strada per arrivare là lascio un paio di minuti Quando ci si concentra sul come, si pensa di poter ottenere un determinato obiettivo, c'è anche un altro problema, che spesso si inizia a percorrere un sentiero che magari non è il più veloce, non è neanche quello giusto, è quello che va tutto a zigzag su e giù e non ci si accorge che a fianco c'è invece un'autostrada. Perché quando ci si fossilizza su quella che è una direzione, si mette tutta l'attenzione su quella direzione, invece che sulla meta, quello che succede è che uno si limita a guardare la strada che sta percorrendo. Quando invece uno mette il focus sulla meta, e poi puoi dire, aspetta, ma quali strade ho veramente disponibili? Quelle che conosco, quelle che magari non conosco. E quindi si aprono più opzioni. Il terzo errore che si fa nella formulazione di obiettivi e che andremo a guardare, e lo faremo con lo scopo ancora di capire quali paure si nascondono dietro, terzo errore che si fa è formulare obiettivi che non sono quello che desideri davvero, ma sono quello che non vuoi assolutamente che accada, ovvero sono obiettivi io li chiamo scappo da. Faccio un esempio banalissimo, penso di non avere abbastanza soldi o non ho abbastanza soldi, scrivo come obiettivo di volere soldi. Penso di avere troppo peso, scrivo come obiettivo di perdere peso non deve essere neanche così drastico non deve essere per forza proprio l'opposto può essere velato ad esempio se il mio obiettivo è quello di portare 5-6 mila eh, persone in palazzetti e fare training, eh, e fare, e fare training così, così grossi eh, quello che eh, però penso ho paura di non avere i mezzi di non avere i soldi scriverò come obiettivo eh, io voglio i mezzi per arrivare a fare training da 5.000 persone, oh, i soldi per arrivare a programmare training da 5.000 persone. Vedete come quello che succede è che tutta l'attenzione si sposta dal training a 5.000 persone che mi ispira, mi motiva, mi fa sentire queste emozioni, questa ebrezza, questa voglia di fare a eh? oddio come trovo questi, questi soldi, come trovo questi mezzi. Fondamentalmente sto sfamando la paura di non sentirmi adeguato, la paura di non sentirmi all'altezza, la paura di non avere abbastanza soldi, ok? Quindi quello che dovete fare è guardare la vostra lista di obiettivi per il 2019, la vostra lista di buoni propositi e guardare se questi obiettivi contengono qualche forma di non voglio questo nella mia vita, quindi scrivo l'opposto. Non penso di avere abbastanza soldi, scrivo i soldi. Penso di avere troppo peso, scrivo meno peso. o una variazione di meno peso, andare in palestra per perdere peso. Ci siamo capiti. Lascio un paio di minuti. Ancora un minutino. Se esce, esce subito, si nota, si nota subito. Proprio è, è lampante, no? Benissimo. Abbiamo visto fondamentalmente che tutta la differenza la fanno le emozioni, ovvero un obiettivo è tanto più facilmente raggiungibile quanto più è capace di suscitare in te emozioni Funzionali all'obiettivo stesso, ovvero funzioni che hanno la capacità di tenere alta la motivazione, l'ispirazione, la forza di volontà, la determinazione. Abbiamo visto come però tutti iniziamo, quando ci approcciamo a un nuovo obiettivo, tutti iniziamo con tanta forza, energia, entusiasmo, passione e come a un certo punto si ha invece un momento di inversione, No, aspettate che riprendo la curva, si ha invece un momento di inversione ovvero un po' una perdita di entusiasmo. Abbiamo fatto l'esempio di quando si esce con una persona. All'inizio c'è l'infatuazione, quando quella, l'infatuazione, quella, insomma, quella passione iniziale si affievolisce un po', ecco che emozioni come l'entusiasmo, l'energia, la passione, la voglia di fare, lasciano spazio a altre emozioni come lo stress, la paura, l'ansia e così via. Abbiamo visto come questo dipende principalmente da un fatto. Quello che... Non ci focalizziamo su quello che desideriamo, ma principalmente su tutta un'altra serie di cose. In parole povere ci focalizziamo su tutta una serie di paure. Abbiamo visto com'è sia importante smascherare queste paure, che sono quelle che ci bloccano, per poi poter formulare obiettivi che veramente sono quello che desideriamo. Oppure riformulare anche obiettivi che abbiamo, perché no, in maniera che abbiano sempre questa questa capacità di suscitare in noi emozioni positive, emozioni che ci portano su, emozioni che ci ispirano ad agire, agire, agire in direzione di questo obiettivo. Ok? Ecco quindi che abbiamo visto tre modi di smascherare le, paur le nostre paure. Siamo partiti da una lista di obiettivi e buoni propositi per il 2019 e siamo andati a guardare se questi obiettivi sono una forma di compressione, modifica, razionalizzazione di un obiettivo che avevamo. Siamo andati a guardare se l'obiettivo è formulato come un mezzo, un come pensiamo di poter raggiungere un altro obiettivo quindi non l'obiettivo stesso, quindi voglio una casa ma scrivo un mutuo. E infine siamo andati a guardare se i nostri obiettivi nascondono direttamente una paura, ovvero stiamo scappando da una situazione indesiderata. Non ho i soldi, voglio i soldi, mi sento grasso, voglio perdere peso. La... Un appunto che voglio darvi è che le paure possono agire in modo anche subdolo. Puoi aver formulato i tuoi obiettivi tutti in maniera assolutamente perfetta, sono davvero in linea con quello che hai nel cuore creare, assolutamente precisi e chiari, eppure ci saranno sempre delle paure. Io posso scrivere no? il mio obiettivo, io voglio training con 5.000 persone, formularli in qualsiasi modo, in modo che mi ispiri, e quello è davvero l'obiettivo, ma avrò comunque sempre la paura di non essere all'altezza, avrò comunque sempre la paura di non sapere come portare queste persone là, di non avere abbastanza soldi da investire in questo, in questo sogno e così via. L'importante allora è sempre chiederti che paure hai in relazione ai tuoi obiettivi, quindi li puoi anche rileggere tutti, ora chiederti che paure hai in relazione di questi obiettivi e soprattutto quali comportamenti e azioni fai in reazione di queste paure? Tutto lì. E questo si può fare in qualsiasi momento. Quindi anche una volta che hai iniziato, hai formulato è definito e definito l'obiettivo perfettamente e ci inizi a lavorare, puoi sempre chiederti che paure ho in questo momento, che cosa, che cosa? una parte di me mi sta, mi sta, uh, mi sta dicendo, no? mi vuole spingere a fare. Ok? E con questo siamo, siamo arrivati a, alla, fine, alla fine della prima parte, quindi abbiamo capito che cosa non funziona e abbiamo visto eh, al, eh, che fondamentalmente le nostre paure possono suscitare in noi certe emozioni che poi ci deviano dall'obiettivo, dai nostri obiettivi. E questo dipende dal fatto che non formuliamo gli obiettivi come come cose che davvero desideriamo, ma le formuliamo sempre in relazione influenzati da queste paure. Terminata la prima parte, quindi capito, capito che le nostre paure influenzano i nostri obiettivi e quindi poi alimentano emozioni che non ci portano assolutamente a raggiungere i nostri obiettivi, che cosa facciamo? Beh, quello che dobbiamo fare è, in realtà... Quello che si può fare è andare a capire cosa c'è dietro a queste paure. Questo ovviamente è un lavoro che, che, si può che, che si può e si deve assolutamente fare, perché con più si va in profondità, con più si smaschera da dove arrivano queste paure, più assolutamente queste paure perdono peso, quindi meno si è schiavi di queste paure. Però non è il tema del giorno. Volevo solo eh, buttarvi lì che ovviamente la crescita personale è un processo continuo. Smascherare cosa ci blocca e quindi lasciarsene alle spalle è un processo continuo e si può andare in profondità all'infinito, anzi, con più si alza il livello la barra degli obiettivi che si vogliono raggiungere, con più ovviamente è necessario scavare dentro di sé per capire quali sono i blocchi. Però non è il tema di oggi, quindi eh, andiamo al next level. Se qualcuno eh, fosse interessato, scrivete magari poi scrivetemi un messaggio dopo, insomma. Quello, quello che faremo ora è parte numero due, andremo a guardare a guadagnare chiarezza su quello che desideriamo davvero. Capito che eh, molti dei nostri obiettivi sono altamente influenzati dalle nostre paure, andiamo a scoprire che cosa davvero ci sta a cuore creare. Quali sono i tuoi obiettivi per questo 2019? Quali sono quelle cose che realmente desideri raggiungere e ottenere in questo tuo 2019? E si possono scoprire cose che magari non sai, magari scopri cose che invece già sai, però acquisisci maggiore chiarezza. Oppure semplicemente ti metti a livello emozionale su quell'obiettivo, no? aggiungi un po' di emozione, un po' di, di, quella, di quella scintilla, di quella benzina che poi fa bruciare l'obiettivo e quindi ti spinge poi a, a, ad alimentarlo, no? a lavorarci su. E come faremo questa, come guadagneremo chiarezza sui nostri buoni propositi per il 2019? Lo faremo in un modo molto semplice, con una meditazione guidata estremamente semplice, il cui scopo è duale. Uno, quello di abbassare il rumore che fanno le paure, quindi di eliminare, di abbassare per un momento eh, l'influenza che queste paure hanno su ciascuno di voi e dall'altro lato aprire lo scrigno dei desideri per il 2019, ovvero lo scrigno che contiene tutto ciò che desiderate ottenere, realizzare raggiungere nel 2019. In questo, durante la meditazione parlerò a ciascuno di voi individualmente, quindi darò del tu. E quello che ti chiedo è di metterti comodo, di metterti comoda, di chiudere gli occhi, fare un paio di respiri profondi, Osserva dentro di te quello che sta succedendo, eventuali pensieri che hai per la testa, eventuali dubbi, e ti senti magari strano, stranito da quello che stiamo facendo, non importa, non devi cercare di mandare via questi pensieri, queste sensazioni, Sem semplicemente sii si a conoscenza di essi, prendili come il tuo punto di partenza. Immaginati ora di trovarti in una foresta, immagina proprio cosa vuol dire per te camminare in una foresta, nota le piante, la vegetazione, senti l'odore, il profumo, immagina i rumori di sottofondo, degli animali, del vento tra le foglie delle piante, proprio ricostruisci con l'immaginazione Cosa vuol dire per te camminare in una foresta verde, e rigogliosa? Immagina la sensazione della terra sotto i tuoi piedi, delle piante, dell'erba sulle tue gambe. Immagina proprio cosa vuol dire per te camminare in questa foresta verde e rigogliosa. Immaginati ora, mentre stai camminando, di incontrare un sentiero ampio, luminoso, accogliente, sicuro e che ti ispira proprio ad andarci su, a percorrerlo. E quindi immaginati di iniziare a percorrere questo sentiero che ti porta sempre di più dentro la profondità della foresta. Immagina proprio cosa vuol dire per te camminare su questo sentiero che ti porta sempre più in profondità della foresta. Immagina di vedere le piante la vegetazione ai tuoi lati, la terra e l'erba ai tuoi piedi. Immagina il suono dei tuoi passi, il vento fresco che ti accarezza il viso, gli animali in sottofondo. Immagina proprio cosa vuol dire per te camminare in questa foresta, camminare su questo sentiero che ti porta sempre più verso il cuore di questa foresta, sempre più immerso nel verde. Immagina ora di vedere davanti a te un bivio di questo sentiero, di scegliere distinto il sentiero di sinistra. Immagina proprio cosa vuol dire per te scegliere questo sentiero di sinistra e iniziare a percorrerlo. Immagina passo dopo passo cosa vuol dire per te percorrere questo sentiero di sinistra, che ti porta sempre più in profondità della foresta, sempre più verso il centro di essa. Continua a immaginare di vedere le piante, la vegetazione, di sentire i suoni, i rumori della foresta. E mentre cammini immagina di sentire questo senso di connessione, di energia con la foresta, come se man mano che cammini ti senti sempre più connessa con la foresta, sempre più connesso. Immagina proprio ogni passo che fai di poter sentire questa energia che la foresta ti trasmette, espandersi dentro di te. Immagina proprio ogni passo che fai sentirti sempre più connesso, sempre più connessa. Ogni passo che fai sentire questa energia della foresta dentro di te. Mentre cammini senti questo grande senso di connessione con la foresta, questo senso di centratura, di connessione con te stessa, con te stesso. Immaginati di notare della luce sul tuo volto. Immaginati di notare la luce del sole che pian piano si fa spazio tra gli alberi. Immagina di sentirne il calore, la lucentezza. Immagina proprio ogni passo che fai di sentire questa luce sempre più calda, sempre più accogliente. E di notare pian piano che questa luce si fa largo tra gli alberi. E gli alberi si stanno infatti diradando. Finché noti una radura di fronte a te, che ti ispira, ti spinge ad andare verso di essa immaginati proprio di iniziare a camminare verso il centro di questa radura passo dopo passo immagina cosa vuol dire per te camminare sempre di più verso il centro di questa radura e mentre cammini immaginati di notare ai tuoi piedi dei fiori viola all'inizio sono uno due ma più cammini più ti rendi conto che questi viola, fiori viola sono sempre di più sempre più numerosi finché a un certo punto ti rendi conto di stare camminando in un prato di fiori viola immaginati di guardare intorno e di notare solo fiori viola sei in un mare di fiori viola immagina proprio cosa vuol dire per te camminare in questo prato immenso di fiori viola e sentirne il profumo la freschezza, il tatto i petali soavi sulle tue gambe, sui tuoi piedi. Mentre cammini in questo giardino di fiori viola, questo prato immenso di fiori viola, immaginati di notare in lontananza una collina, con in cima un edificio che ha un'aria quasi familiare e che ti attrae. E quindi inizia a camminare in direzione di questa collina, di questa altura, con in cima questo edificio. Immagina di fare un passo dopo l'altro in direzione di questa collina. Finché immagina ora cosa vuol dire per te trovarti ai piedi di questa collina e guardando in su di notare questo edificio che sembra quasi un tempio, qualcosa di sacro e che ti spinge a entrare. Quindi immaginati di iniziare a salire su questa collina, a camminare sempre più in su, senza sforzo, verso la cima di questa altura. Immagina di fare un passo dopo l'altro su questa collina, finché ti trovi ora in cima ad essa e ti trovi di fronte a questo tempio, a questo edificio sacro. Immagina proprio cosa vuol dire per te trovarti davanti a questo edificio immenso, magnifico, e di notare una porta, un portone davanti a te, che è aperto e ti invita a entrare. E Immagina ora proprio di dirigerti verso questa porta, questo portone, e di entrare dentro questo edificio. E di notare questo atrio immenso, luminoso, pieno di luce e di sole che entra. Immagina cosa vuol dire per te trovarti proprio in questo atrio, in questo edificio magnifico, questo tempio stupendo. Immaginati di camminare verso il centro di questo atrio, passo dopo passo di sentire questa luce bianca, questa energia che si diffonde dentro di te. Mentre cammini immaginati di notare in un angolo come una culla e ti senti attratto, ti senti attratta da questa culla e quindi di iniziare a camminare in direzione di essa. Immaginati di fare passo dopo passo, di essere sempre più vicino a questa, questa culla finché immaginati di essere arrivato in cima alla culla e di guardare dentro e di notare che dentro c'è un bambino neonato che ti guarda con questi occhi enormi innocenti, pieni di stupore pieni di vita immagina proprio di continuare a guardare questo bambino e più lo guardi più questo bambino ti, ti guarda anche egli e più guardi questo bambino e più senti questa innocenza che pian piano pervade ed entra dentro di te immagina proprio di continuare a guardare questo bambino e in qualche modo di sentirne l'innocenza che entra dentro di te più lo guardi e più lui ti guarda indietro, più ti senti innocente, puro, candida. Finché a un certo punto ti rendi conto di essere tu, il bambino dentro la culla. E immagina cosa vuol dire per te guardare il mondo con occhi nuovi, freschi, pieni di stupore, come se fosse la prima volta. E mentre guardi il mondo in completa innocenza... Immagina di sentirti come trasportata, trasportato verso l'alto, con leggerezza, come se fossi senza peso. Immagina proprio cosa vuol dire per te staccarti da questa colla e iniziare a salire verso l'alto e più sali verso l'alto immaginati di, di notare una luce bianca che dal tuo cuore si espande in tutto il tuo corpo. Più sali verso l'alto e più questa energia bianca si espande dentro di te. Immagina proprio di continuare a salire, di continuare a sentire questa energia, questa luce bianca che si espande dentro di te. Finché ci rendi conto di essere completamente luce, completamente energia. Immagina proprio cosa vuol dire per te essere completamente pieno di energia completamente vuoto, trasparente al tempo stesso, completamente bianco, completamente innocente. Mentre sei in questo stato di pura connessione con te stesso, con te stessa, in questo stato di pura energia, immaginati di notare una porta davanti a te, di sapere che dietro questa porta si nasconde uno scrigno, con dentro i desideri, i tuoi obiettivi che hai per questo 2019. Immaginati di dirigerti verso questa porta, con la stessa anticipazione e gioia di un bambino che sa che dentro troverà ciò che desidera che, e che otterrà in questo 2019. Immaginati di aprire la porta e di entrare, e di notare questo scrigno magnifico sul tavo, su un tavolo. Immaginati di avvicinarti a questo scrigno e di aprirlo, e di trovare dentro i tuoi obiettivi, i tuoi buoni propositi, ciò che davvero desideri creare in questo, e ottenere, realizzare in questo tuo 2019. E ora ti lascerò 3, 4, 5 minuti per scrivere tutto quello che vedi, tutto quello che c'è dentro questo scrigno. Ti consiglio di scriverlo così come viene, senza cercare di modificarlo, alterarlo. Semplicemente scrivi ciò che trovi dentro lo scrigno. Ti lascio 3, 4 minuti. Continua a scrivere e se ti senti bloccata, bloccato, se pensi non ci sia più nulla, immaginati di vedere un secondo scrigno sul tavolo e scegli di aprire anche quello. Non c'è davvero limite a quello, che, a quello che desideri e così a quello che puoi ottenere e raggiungere in questo tuo 2019. Datti proprio la possibilità di immaginare, di sognare. un paio di minuti gli okay, ultimi 20-30 secondi, chiediti quella cosa che davvero desideri nel profondo del tuo cuore realizzare quest'anno, questo 2019, ma che non hai il coraggio di scrivere, Chiediti di avere questo coraggio e scrivilo, vai proprio così diretta, diretto, solitamente quest'ultimo obiettivo è quello che veramente è da rock and roll, <ride> quello che a me piace di più quando faccio questo esercizio. Ok, fantastico. Eh, vi lascio ora spazio alle domande, ma ho visto ora che ci sono, dei, ci sono dei, dei commenti, delle domande che mi avete fatto in precedenza, mentre uscite un po' da questa, da questa, da questa bolla stupenda dove, dove siete, ma ci rientreremo presto, rispondo al volo alle domande. Eh, Roberta chiede se i blocchi sono delle persone che ci frenano eh, in realtà non sono mai delle persone che ci, che ci frenano, ma c'è qualcosa sotto. Eh, se diamo il potere alle altre persone, nel senso se assumiamo che siano altre persone che hanno il potere di frenarci, eh, in pratica non ci stiamo prendendo davvero la responsabilità e neanche il potere dei nostri obiettivi, dei nostri risultati. E quindi in questo modo non funziona. Il mio consiglio è quello sempre di chiederti, che paure, che assunzioni faccio del perché queste, queste persone hanno il potere di frenarmi? Ho paura magari di non an che andando da sola non possa arrivarci? Ho paura di perdere la stima di certe persone? Ho paura eh, che rompendo con certe persone poi mi sentirò così triste da non poter fare più nulla? Ecco, il mio consiglio Roberta è quello sempre di riportare su di te il problema in modo che, che così lo puoi risolvere. Se invece metti il problema altrove, quindi sono le altre persone, eh, ovviamente non sempre lo puoi risolvere invece detto sinceramente riportando su di te poi ti si apre la mente e ti si aprono le possibilità eh, Sharon dice devo rivedere gli obiettivi con questo nuovo punto di vista spero che questa meditazione quello che hai scritto ti abbia, ti abbia aiutato in questo senso questo proprio era lo scopo puoi rifare, potete rifare tutti la meditazione quante volte volete tra l'altro, se poi la volete, ce l'ho registrata, quindi chiedetemelo, vi mando l'MP3. E Monica poi, Monique, scusami, dice giustamente, dice, secondo me se l'obiettivo è forte, nessuno ti può frenare, solo tu ti puoi frenare, hai centrato in pieno il punto, ed è per questo che formulare un obiettivo e poi connettersi, a, come abbiamo fatto in questo momento, quindi con la meditazione, la visualizzazione, è molto, molto importante, perché poi siamo guidati a a fare azioni che vanno in quella direzione. Quello che poi dice sempre Monique, che visualizzare le cose le fa materializzare nella vita reale, assolutamente, però non si materializzano allo schiocco di dita, si materializzano perché vediamo possibilità, perché ci diventano proprio ovvie, si presentano davanti a noi le azioni che possiamo fare in direzione di, di questi obiettivi, che molto spesso invece non notiamo per via delle nostre paure. Ok? Detto questo, eh, mi piacerebbe sapere qual è la vostra, eh, la vostra esperienza finora. Se avete notato delle differenze tra gli obiettivi che avete scritto prima e gli obiettivi che avete, che avete scritto ora, tra, tra l'energia, l'emozione, insomma, sì, la passione, degli obiettivi che avevate, che avevate nella lista scritta inizialmente e quello che invece avete scritto ora. Ah, infatti... Eh, Sharon ci dice, obiettivi grossi dopo la meditazione, sono molto molto molto contento, ho messo un like ma penso che lo cambierò con un cuore se riesco, yeah. <ride> oh, Roberta, la sensazione di innocenza viva, bellissima veramente, bellissima espressione, innocenza viva, veramente veramente forte. Tra l'altro la meditazione si chiama proprio innocence perché si ha quel senso di innocenza, di guardare le cose... Con gli occhi di un bambino, no? un bambino quando vuole il cioccolato, quando vuole una caramella, la vuole. Cioè, non è che ci gira intorno, papà, insomma potremmo, no. Quando io ho tre figli e quando loro vogliono il cioccolato o una caramella, vi assicuro che lo vogliono veramente, non mollano finché non lo ottengono, ecco. Per quello che si chiama innocence, si torna a guardare le cose come se ci fosse, come se si fosse bambini. E, e tra l'altro invece scrivendo innocence in modo sbagliato, in no sense, senza sensi, ovvero senza quelle sensazioni e quelle paure che, che poi ne derivano. Eh, andiamo avanti. Quello che faremo ora è formulare gli obiettivi in modo corretto, tra virgolette. Non mi piace dire corretto perché in realtà non c'è un giusto e uno sbagliato, però formulare obiettivi in modo che sappiano suscitare in voi emozioni, per tutto l'anno, o fino al raggiungimento dell'obiettivo, anzi, perché magari l'obiettivo dura 13 mesi, che facciamo, ci fermiamo a 12 e non lo concludiamo, oppure ne dura 6 e rimaniamo bloccati lì. No, il, il gioco ora è quello, di, è quello proprio di formulare gli obiettivi in modo che sappiano suscitare in noi emozioni che poi ci spingono ad agire sempre in favore di questi obiettivi, perché ci sentiamo appassionati, motivati. Eh, quello che vogliamo fare è proprio sentirci innamorati dei nostri obiettivi fino alla fine, fin quando non li raggiungiamo. E poi anche dopo, perché una volta che li abbiamo raggiunti ce li godiamo anche, no? Eh, non è che vado a, a, a creare un evento da 5.000 persone per poi non godermelo, giusto? Formulare gli obiettivi. Non possiamo farlo per tutti gli smisurati ed enormi e tanti obiettivi che avrete sicuramente scritto. Quello che, che chiedo a ciascuno di voi è di scegliere un obiettivo. Se avete scritto una lista quando eravate in Innocence è più facile, se non, non è una lista precisa di obiettivi, scegliete semplicemente una tematica, no? Se magari quando eravate in Inno, se avete visto viaggiare, la famiglia, eh, abbondanza di salute, ehm, tante cose, scegliete semplicemente una tematica. E funziona lo stesso, ve lo garantisco, ok? Quindi lavoreremo ora su un solo obiettivo, su una sola tematica, e poi se volete potete ripetere la procedura voi da soli per tutti gli altri, ok? Ok. Spero tutti abbiate scelto un obiettivo, una tematica. Formuleremo ora l'obiettivo nel seguente modo. L'obiettivo inizia con io scelgo. Io scelgo perché in questo modo dai un segnale forte a te stessa, a te stesso. Io scelgo significa che nonostante la paura, scelgo io. Sono io il capo, sono io il timoniere, ok? Quindi iniziamo l'obiettivo con io scelgo e lo continuiamo con il risultato finale quindi io scelgo il risultato finale perché il risultato finale uno perché è fine a se stesso ovvero non c'è l'influenza della paura non è un mezzo per arrivare da un'altra parte non è qualcosa da cui sto scappando ma è ciò che desidero davvero è il risultato finale e lo voglio semplicemente perché lo desidero e poi perché indica proprio il cosa voglio non il come è il risultato che conta Voglio un, creare un evento da 5.000 persone, non mi importa il come. Quindi scelgo come risultato finale e poi lo completo con l'obiettivo. Nel mio caso scelgo come risultato finale un evento di crescita personale da 5.000 persone. Boom! L'obiettivo lo completi in modo molto semplice. Basta che sia preciso, chiaro e soprattutto e catturi l'essenza di quello che hai visto in Innocence. Se io in Innocence ho visto un palazzetto dello sport gremito di persone, io quello che voglio descrivere, scelgo come risultato finale un evento di crescita personale in un palazzetto gremito di persone. That's it. Quindi Deve davvero catturare l'essenza, questo è importante. E ricordati delle, dei tre errori che abbiamo visto in precedenza. Non cercare di razionalizzare, sminuire, smussare, tagliuzzare, comprimere, allargare l'obiettivo. L'obiettivo è quello, l'hai visto in InnoSense, è quello che desideri davvero nel tuo cuore, è lì. Non essere tentata, tentato di scrivere un come, quindi come posso raggiungere questo obiettivo, quindi scelgo come risultato finale eh, di trovare le risorse per raggiungere per portare 5.000 persone in un palazzetto gremito. No, non è quello. Terzo errore, non farti influenzare da, da quello da cui stai scappando, da quello che non pensi di avere, se non pensi di essere capace, di trovare le capacità per, di studiare per. No, se vuoi una macchina, è una macchina, non devi trovare i soldi per la macchina. Se vuoi 5.000 persone in un palazzetto gremito, quello è, ok? Quindi scelgo come risultato finale e poi boom, boom, boom. L'obiettivo così com'è. Lascio un minutino per farlo, perché sicuramente arrivati da Innocence lo sapete, lo sai che cos'è per te quell'obiettivo, lo sai che ti sta a cuore. E poi non impazzire a formulare l'obiettivo, insomma, non, non deve neanche essere in, in italiano formale o preciso, cioè basta che suscita in te quelle emozioni, quella voglia di raggiungerlo, che se chiudi gli occhi inizi a sognare, ecco. E poi li apri e agisci. Ancora qualche secondo. Ok. Bene. Quello che puoi fare per capire se hai scritto l'obiettivo in modo che davvero catturi l'essenza di quello che hai visto in Innocence, che davvero catturi l'essenza di quello che desideri ottenere, nel 2019, con questo obiettivo, chiediti semplicemente che emozione è suscita in te. Se ha quell'energia dentro di sé di portarti ancora quella visione, ancora quella gioia, quella potenza, quell'energia, quella sensazione che avevi quando l'hai trovata aprendo il tuo scrigno, ecco. Ora, sia che abbia già questa emozione, sia che non ce l'abbia, faremo in modo che assolutamente questo obiettivo tu lo raggiunga, perché gli andremo proprio a embeddare, non so come si dica in italiano, ma a eh, marchiare col, col fuoco dell'emozione questo obiettivo. Quindi quello che ora chiedo di nuovo a ciascuno di voi è, è di chiudere gli occhi e di scegliere di essere nuovamente in innocence. Non c'è bisogno di fare tutta la meditazione, perché una volta che sei stata in innocence, e sei stato in innocence, la tua mente e il tuo spirito sanno esattamente dov'è quel posto. E semplicemente immagina di essere come un bambino innocente, di essere completamente trasparente, pieno di energia. Immagina ora di vedere un cerchio di luce dorata davanti a te e definiscilo come l'obiettivo che desideri creare, l'obiettivo che hai appena scritto. Immaginati di camminare verso questo cerchio di luce dorata sapendo che dentro troverai con precisione chiarezza che cosa davvero ti sta a cuore creare con questo obiettivo. Immagina ora di entrare in questo cerchio e di ricevere qual è la tua visione. Che cosa davvero desideri creare con questo obiettivo? Quali risultati positivi ti aspetti nella tua vita? E ora inizia pure a parlare o a scrivere come se stessi raccontando a un'altra persona, a un tuo amico. Qual è il tuo obiettivo? Che cosa davvero desideri creare? Che cosa desideri ottenere, raggiungere con questo obiettivo? Ti lascio qualche secondo. Continua pure a parlare o a scrivere. Cosa davvero ti sta a cuore creare? Cosa è importante per te con questo obiettivo? Ok, abbiamo fatto questa cosa brevemente, però si può andare avanti anche molto di più. E quello che puoi fare ora è, dopo che sei stato dentro, sei stata dentro il cerchio, e veramente guardato qual è l'essenza di questo obiettivo, confronta quello che hai visto con quello che hai scritto, e se ti è ovvio, se, se ti salta all'occhio di aggiungere o modificare qualcosa, fallo pure, altrimenti va bene così. Vuol dire che avevi già fatto un ottimo lavoro in precedenza. Questa è una tecnica che, che vi ho mostrato perché eh, aiuta a guadagnare ancora più chiarezza. E la potete applicare anche in momenti in cui magari l'obiettivo è un po' bloccato, si è perso un po' di entusiasmo. Uno può immaginarsi proprio di entrare nel cerchio e così di riconnettersi alla vera essenza di quell'obiettivo e ricevere di nuovo così ancora quell'entusiasmo, quell'energia, quella voglia di fare che, che si aveva all'inizio. Ecco. La domanda davvero... Che devi fondamentalmente farti che ciascuno di voi deve farsi guardando l'obiettivo è cattura l'essenza di quello che desidero creare mi dà questa emozione quella voglia di dire wow quasi perdo il fiato mi sento innamorato innamorata del mio obiettivo se sì lavoro fatto se no uno può scegliere di rientrare in quel cerchio di continuare a esplorare di godersi proprio con l'immaginazione questo questo obiettivo come se esistesse già e poi di scriverlo, provare a riformularlo finché eh, non si è arrivati a, a, al risultato desiderato, che è quello di avere un obiettivo formulato in modo tale che catturi l'essenza di ciò che desidero e che si sciti in me qualche emozione. Arriviamo al, eh, all'ultima parte, non so perché ogni tanto salterello sulla sedia, sarà la tensione o il fatto che dopo aver bevuto un litro d'acqua mentre parlavo <ride> o anche andare in bagno, no, ma scherzi a parte. Eh, sono così ispirato perché siamo arrivati alla parte delle azioni perché ragazzi perdere le proprie barriere, i propri limiti, le proprie paure o meglio perderle, sono sempre lì ma non dargli più potere è liberante e lascia spazio a quello che davvero desideri creare a quello che davvero desideriamo creare nella nostra vita ai risultati che vogliamo portare in questo 2019 e oltre poi però, se non facciamo niente, abbiamo già detto, se non compiamo nessuna azione, se ci sentiamo super bene, se queste emozioni ci ispirano, ci spingono, eh, ci, danno, ci danno voglia, però poi non facciamo nessuna azione, al eh, 2020 saremo ancora qua che non abbiamo fatto niente. No, l'importante è, è agire. Ora, eh, quello che faremo è, è vi darò una piccola procedura, molto semplice, che vi aiuterà a ad agire sempre e davvero in favore di questi obiettivi che volete raggiungere. Quindi azioni che non sono influenzate da, dalle paure, ma che sono anzi ispirate dall'obiettivo stesso e che quindi vanno davvero in quella direzione. Questa procedura tra l'altro è anche molto, molto potente perché aiuta anche proprio a connettersi continuamente con, questa, con, con questi obiettivi. Sentirne le emozioni e quindi sentirsi sempre poi ispirati e motivati e avere la forza di volontà costante per lavorare in direzione di questi obiettivi. Ok? La procedura è molto semplice e parlerò di nuovo a ciascuno di voi, quindi ti chiedo di chiudere gli occhi, di fare un, un respiro profondo. E scegli nuovamente di essere in Innocence. E scegli davvero di, di servire te stesso, te stessa, con la saggezza che hai nel cuore. E scegli di, di connetterti pienamente e completamente al tuo obiettivo. Immagina nuovamente questo cerchio di luce dorata davanti a te e definiscilo come l'obiettivo che hai appena scritto, ciò che desideri creare con esso. Immaginati di camminare verso questo obiettivo. Sapendo che dentro c'è ciò che desideri creare, con tutte le sue emozioni, con tutti i risultati positivi che questo porterà nella tua vita. E immaginati ora di entrare in questo cerchio e di ricevere di nuovo, di usare l'immaginazione per vedere che cosa vuol dire questo obiettivo per te, per ricevere la visione, che cosa ti sta davvero a cuore creare con questo obiettivo. Immagina proprio i dettagli. Immagina come ti sentirai nel momento in cui avrai creato, ottenuto, realizzato questo obiettivo nella tua vita. Ora rispondi, che emozione stai sentendo? Qual è l'emozione dominante dentro di te? Può essere gioia, può essere energia, può essere amore, può essere benessere, pace, tranquillità. Non importa quale sia, semplicemente qual è l'emozione che stai sentendo in questo momento, momento in cui hai ottenuto questo obiettivo, hai raggiunto questo risultato. Ora immergiti completamente in questa emozione, abbandonati ad essa, sentila, vivila completamente. E quando sei proprio nel pieno di questa emozione chiediti che azione, che cosa mi sta suggerendo di fare questa emozione? E poi scrivi o parla quello che sta venendo fuori. Perché quello che l'emozione ti sta suggerendo è la cosiddetta azione ispirata, ovvero l'azione che puoi compiere e che davvero va in direzione di questo tuo obiettivo. E se l'azione è quella di non far nulla e di aspettare, anche quella è un'azione. Perché non è procrastinare, ma è fatta con coscienza. Immergiti nell'emozione e lascia che sia l'emozione a parlarti. Benissimo. Spero che tutti abbiate ricevuto un'azione, sicuramente sì, magari a volte c'è un po' di paura perché viene fuori un'azione che, che va contro quello che vogliamo fare, magari l'azione è chiamare una determinata persona della quale non vogliamo assolutamente richiamare o cose così, fidatevi, fidatevi della saggezza del vostro cuore. Le azioni che escono collegandosi alla visione del proprio obiettivo sono sempre vere e davvero portano verso quell'obiettivo. Quindi cosa abbiamo visto? Abbiamo visto finora perché abbiamo certi blocchi, perché ci autosabotiamo, autoinganniamo, autofreniamo, come vogliamo chiamarlo, abbiamo visto cosa davvero ci sta a cuore creare e l'abbiamo formulato in modo preciso, chiaro e che davvero catturi l'essenza di quello che desideriamo creare, degli obiettivi che, uno degli obiettivi che abbiamo per questo 2019, ci siamo collegati a questo obiettivo, alla sua essenza, per farci ispirare un'azione, adesso quello che rimane da fare è agire, agire, agire, agire. E se, avete, se, se avrete il coraggio di continuare a collegarvi a questi obiettivi in questo modo, quindi entrando in innocence, entrando nel cerchio, ricevendo la visione, poi sentendo nell'emozione, chiedendo all'emozione qual è l'azione che si può fare, vi posso garantire che inizierete a fare tanti passi davvero in direzione di, questi, di questo obiettivo. E, quello che io suggerisco, lo, con i miei, lo dico a tutti i miei clienti, lo dico anche a voi ora, è, innanzitutto eh, completate gli altri obiettivi. No? Abbiamo lavorato su un solo obiettivo, eh, se ne avevate scritti tanti, se erano uscite diverse tematiche in Innocence, ripetetelo, lo stesso percorso per tutti gli obiettivi. Se avete bisogno dell'MP3 per Innocence, chiedete, ve lo mando, ce l'ho registrato. Comunque, ripetete, primo passo, ripetete il percorso per tutti gli obiettivi. Una volta che avete tutti gli obiettivi, per questo 2019 o oltre, quello che vi è ovvio, quello che è, è davvero lì, se sono obiettivi per ora o per il futuro, non ci deve essere neanche una data in realtà. Comunque, vedete voi quello che funziona per, per ognuno di voi, è quello che, è, quello che è giusto. Non c'è nessun giusto o sbagliato, è quello che funziona per ognuno di noi. Quindi se eh, una volta ripetuto, ripetuta la procedura avete questi obiettivi, il mio consiglio è di non averne più di 9-10 perché sennò si tende di solito a disperdere un po' l'energia comunque se per te funziona averne 11-12 va bene così, se no va bene un, un numero minore. Quello che io consiglio a tutti di fare è ogni mattina, insomma appena svegli, magari dopo il caffè, ma prima che la giornata inizia quello di di andare in innocence, quindi scegliere di essere ancora come un bambino innocente, scegliere di essere pieno di luce, scegliere di essere luminoso come una stella nel cielo e poi di leggere il primo obiettivo a voce alta, di immaginare questo cerchio, di entrare nel cerchio e di collegarsi di nuovo all'essenza di questo obiettivo. E una volta che si sente proprio questa essenza, questa energia, di sceglierlo nuovamente, di dire sì, io questo è quello che voglio e poi di passare all'obiettivo successivo. Non servono vent'anni, eh? questa procedura, se uno ha dieci obiettivi, ci impiega due, tre, quattro, cinque minuti al massimo. E poi, per uno o due obiettivi ogni giorno, potete anche scegliere di, di, di farvi ispirare un'azione, esattamente come abbiamo fatto prima. Vi consiglio di non, di non, di non andare a, a farsi ispirare azioni ogni giorno per tutti gli obiettivi, perché si tende poi a, a riempirsi forse anche un po' la testa, però ogni giorno collettetevi, date amore, date passione, date energia ai vostri obiettivi. È come, è come se stasera avete seminato, no? avete buttato dei semi e ogni giorno collegandovi ad essi è come innaffiare questi semi. Se volete che i vostri obiettivi fioriscano e quindi se li volete raggiungere dovete innaffiarli. E Il modo migliore per innaffiarli è ogni mattina collegarsi a questi obiettivi. È come se tu eh, hai una persona per la testa, una persona che ami, ogni mattina ti svegli e le mandi un messaggio di buongiorno. A volte è solo un ciao, a volte un buongiorno, a volte è una frase un po' più poetica, non importa. Ma se dai attenzione ai tuoi obiettivi, se ti colleghi ad essi tutti i giorni, questi obiettivi saranno loro stessi a mostrarti la via per raggiungerli. Avrai quell'energia, quell'emozione, quella determinazione forza di volontà per continuare a fare azioni in direzione di essi. Non subirai più questa caduta ma sarai in grado, come abbiamo visto prima, dopo l'entusiasmo iniziale, di scendere magari un pochino di entusiasmo per poi assestarti, per poi continuare a crescere stabilmente verso i, il raggiungimento dell'obiettivo. Ma come la persona che vuole perdere 20 kg, e che all'inizio magari si butta in palestra sei volte a settimana, cerca il personal trainer, nutrizionista, fa una dieta, poi magari l'entusiasmo cala un po', però non molla, perché è ispirato e guidato dalla visione che ha di sentirsi più leggero, bene con se stesso? E, e quindi, cosa succede? Che magari va in palestra un minor numero di volte, due o tre settimane, però impara a fare gli esercizi bene, lo fa con passione e, e senza accorgersi raggiunge l'obiettivo di perdere i 20 kg, ma soprattutto inizia ad amare se stesso, se stessa e così via. Avevamo visto, tra l'altro, all'inizio come l'obiettivo dei, dei 20 kg di per sé eh, poteva essere disfunzionale, ovvero pote poteva nascondere la paura di non eh, poter essere amato amata senza perdere peso, però in realtà se uno quando è nino si riceve di perdere 20 kg e quello è davvero ovvio, l'obiettivo sono 20 kg da perdere e va bene così. Eh, io sono davvero grato del lavoro che faccio, mi sento davvero fortunato e grato di poter lavorare con persone che vogliono crescere, che non vogliono accontentarsi e che vogliono creare cose straordinarie nella propria vita. E cose che poi davvero hanno anche un impatto meraviglioso in questo mondo. Se tutti noi davvero continuiamo a scegliere di creare quello che amiamo, di creare la vita che amiamo, è come continuare a gettare semi di amore nel mondo. È come davvero continuare a, a, a creare un mondo sempre migliore. Quindi io mi sento grato di poter contribuire a questa cosa e sono grato di, di essere qua stasera. Eh, innocence is the key, <ride> ovvero... Innocence è poi alla fine la base per creare quello che desiderate, perché abbassate il rumore delle paure e alzate il rumore di ciò che desiderate davvero. E quindi Innocence secondo me è la via per, per davvero creare e raggiungere gli obiettivi che desiderate in questo 2019 e in futuro. E quindi io spero vivamente che continuiate ad andare, ad andare avanti per questa strada. Io vi, vi saluto qua, è stato veramente piacevole. Ci sentiamo presto qui sul gruppo o sulla mia pagina, mandatemi messaggi se avete dubbi e così via. Ciao e buonanotte. A presto. Se hai trovato utile questo video, condividilo pure con i tuoi amici e con tutte le persone che pensi possano trarne beneficio. E non dimenticarti di iscriverti al mio canale YouTube o di seguirmi su Instagram, Facebook o di chiedermi la connessione su LinkedIn. Trovi tutti i link di seguito. Ciao!